È no. storta da fa schifo, ancora peggio. Va bene, dai. Buongiorno, da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, vinco quasi sempre il quasi che mi frega. Montezuccone Italia Lima Golf 322. Non ve lo dico in inglese perché dovrei un pochettino lavorare sulla pronuncia. Un eh. conto è leggerlo, un conto è parlarlo. Montezuccone confine fra eh, Liguria ed Emilia eh, teoricamente sarà in zona 1 perché il confine è qui dall'altare davanti alla Madonna degli Alpini eh, cima facile sono pochi chilometri di strada a piedi si fa molto bene eh, setup mi sono sbagliato ho preso l'FT817 volevo prendere lo Xiegu mi sono sbagliato, non l'ho fatto apposta. Antenna di polo banda 40-20 metri con il solito interruttorino, sorretta dal palo in vetroresina quello compatto della Dexwire, altezza circa 5 metri. Eh, per fortuna che avevo la banda perché in 40 metri rumore altissimo, mentre in 20 metri un pochettino più di soddisfazione. Eh, si è alzato il vento e eh, la cosa diventa un pochettino più fastidiosa, ma siamo in montagna. Eh, una cosa, ho notato che sul canale YouTube siamo quasi arrivati a 2000. Eh, vi ringrazio, io non ho mai chiesto di iscriversi, perché la, la trattoria è aperta a tutti. Chi vuole entrare, entri, però se entri di tua volontà puoi non lamentarti, eh? Eh, perché io non invito nessuno. Comunque sia, vi ringrazio eh, 73 da Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra. E buona domenica per eh, quello che resta. Ciao, belli. Sicusota, sicusota. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Italy Zulu Ciao, Mexico America. Delta Lima 8, Foxtrot, Messico America, 5-9, QSL. Foxtrot Fox, Fox, 4, Whiskey, Bravo November. Roger Roger, Foxtrot 4, Whiskey, Bravo November, 5-9, QSL. Eco Alpha 2, Charlie Kilobat X. Roger Roger, Eco Alpha 2, Charlie Kilowat X-ray, 5-9, QSL. Oscar Eco 7, Papa Hotel India, 5-9, QSL. Eh, Francia 4 mobile, avanti. <totipo> Francia 4, Italia, Sardegna, Zulu, QSL. Eco Alfa 2 Delta Tango, è con grandissimo piacere che ti riascolto, Emanuele. Eh, Spero tutto bene. Era da un po' che non ti ascoltavo. 5-9, Emanuele, QSL. Sì, grazie per essere <coughs> qui, Emanuele. Eh, Ascoltati in questo momento. Eco Alfa 2 Delta Tango, 5-7 per test. 5 8, grazie, grazie, grazie per la foto al barattere. Ciao. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima. Eco Alfa 3, Eco Victor Lima, 5-9. Tango Italia, Kilo 2, Giulia, Tango Sierra, Roger. Italia, 2, Giulia, Tango Lima Golf 322, Italia Lima Golf 322. Allora, una birra pagata al collega gentile, QSL. Cicu Sota, Cicu Sota, Cicu Sota, Italia Zulu 4, Victor Quebec Sierra, attivazione Sota, Italia Lima Golf 322, Cicu Sota. Zulanda 1, Giuliet Hotel. Avanti, Giuliet Kilo Hotel con la birra pagata. Roger, Italia 0, 1, Italia 0, 1, Giuliet Kilo Hotel. Sei 5,8, 5,9, ma c'è molto QRM, c'è uno flaccia da quasi perfettamente per microfono India X Ray 1 India Hotel Radio Oh India X Ray 1 India Hotel Radio col benvenuto dalla Val d'Aosta ti passo la referenza Italia Lima Golf 322, QSL QSL QSL grazie per 55 55 ciao buona domenica lui Italia 2, Charlie, Zulu, Quebec, 59 QSL? QSL, 59 con cui Certamente, con le scuse, Italia Lima Golf, 322, Italia Lima Golf, 322, QSL? Oscar, novembre 4, Charlie, bravo, Oscar, novembre 4, Charlie, bravo. Roger, Oscar, novembre 4, Charlie, bravo, 5-9, 5 thank you, QSL? Ciao, grazie a te. Esicco, sicco, sicco, sicco, Alex okay? Cookie. Okay? Grazie per aver ascoltato pure voi, siete stato tre a porta. Ciao, grazie a te. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie ancora. Ecco Alpha 7, Alfa November Charlie. Ecco Alpha 7, Alfa November Charlie, 5 59 Quesal. Okay, 6 por 59, over report on the Faggila. Thank you, for five, Your also five, thank you Gula, 73. 73 my friend, bye bye. 5, Mike 5, Lima, November Echo. Sugar, Mike 5, Lima, November Echo. 5,9, Real 5,9 Plus. Thank you, my friend. Back to you. Ah, roger, Roger. Good morning, Alessandro. Thank you for 5 by 9 Over. Golf, Mexico, Sevilla, November 6, India. Golf, Mexico 7, November su Sugar, India. 5,9, QSL. Bye bye, uh, sorry my friend, Golf Messico 7, November Zulu India, November Zulu India, 5'9, thank you, bye bye. bye, bye. Eco Alpha 7, Golf Victor. Eco Alpha 7, Golf Victor, 5'9, QSL. Uh, Roger, ciao Alessandro. 5'5, buona fortuna, buona sota. Roger, Roger, 59+ 5-9 più, è eh? 5-9 più reali. Grazie, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Eco Alpha 4, Bravo Quebec Golf. Eco Alpha 4, Bravo Quebec Golf. 5-9, QSL. QSL, grazie mille per il 5-9. Tu sei anche 5-9. Grazie per il Sami, 73. 73, mio friend, bye bye. Sierra Victor 1, Romeo, Victor, Juliet. Sierra Victor 1, Romeo, Victor, Juliet, QSL. QSL. QSL, QSL, good morning to you, 5x7, 5x7 is your sport now, good signal, QSL. Charlie Sierra 7, Alpha Whiskey Hotel. Uh, Charlie Sierra 7, uh, over. Charlie Sierra 7, Alpha Whiskey Hotel, Alpha Whiskey Hotel, QSL. <coughs> Uh Lima Alpha over. Uh, Lima Alpha 9 Delta Sierra Alpha London America number 9 Delta Sierra Alpha here. Quesal Quesel, my friend, Lima Alpha 9, Delta Sierra Alpha 59, Quesal. Thank you very much for 59. You're 4 by T 43. Thank you very much for your activation. And please keep safe from the same and safety set back home. 73, bye bye. 73, bye bye. Querzet? Sierra Victor 3, Sierra Fox Juliet 59 QSL. Sierra Victor 2 November Charlie Hotel. Sierra Victor 2, November, Charlie Hotel, 5-9, QSL. Roger, good morning. You are 5565. Thank you for standing. All the best 73. Summit to summit over. Come in, go ahead. Uh, Roger, Roger, Sierra Papa 9, Mike alpha, stroke portable, Sierra Papa 9, Mike alpha, stroke portable, your report is 5-5, 5 QSL? Thank you very much, very thank you so much, thank you for coming to the all the best, bye-bye. 73, my friend, bye-bye. Okay, bravo, Roger, Hotel Alpha 4, Bravo, Victor Whiskey, 5'9, Quesal. Okay, okay, QSL, what's up? Thank you. Thank you to you, my friend. Bye bye.